Vuoi dirci cosa è successo qui? Se sì, accendi le lucine. No. L'hai vista? No. Vuoi comunicare con noi? Se sì, accendi le lucine. c'è niente c'è qualcuno in questa stanza? abbiamo acceso un altro strumento che può aiutarti a metterti in contatto con noi è quello che ho qua in mano se vuoi, se usi la tua energia, riusciamo a sentirti Riesci a sentirci? Dici il tuo nome Siamo qua per cercare di metterci in contatto con, con qualcuno, avvicinatevi a questa lucina rossa. Sentito? Sì. Chi sei? Una voce femminile. Sì più voci eh? uh -huh. ok riusciamo a sentire, provate a dire il nome hai detto qualcosa? la voce profonda ancora Ale sì. Sì. Eh? Quanti siete? Uh. Ancora stanno parlando. Sì. sì. Questa stanza è stato un luogo di speranza per voi? pazzesco, era silenzioso È vero. a un certo punto ora non si capisce più niente avete sofferto? Lasciateci un messaggio. C'è qualcuno qui con noi? Come ti senti tu? Sono agitata. Sei ancora agitata? Sì. Io no, sono tranquillo. Se sei qua in questa stanza. Ti prego di usare questo strumento come mano per comunicare con noi. Lasciaci un messaggio, dici qualcosa. Se vuoi puoi fare anche un rumore. Oppure ti puoi far vedere. Oh, oh, oh. Mamma mia che paura Ale. Mi oh. ho toccato io con i piedi. Era un qualcosa appoggiato al muro, non l'avevo visto. Mm. Mamma mia. Non mi sono accorta. Mm? Non mi sono accorta, l'ho beccato col piede. Che coccone! Proviamo a spostarci, Ale? Sì. Un po' di sì. Che dici? È lungo sto corico. che c'è? è, è un'altra stanza Sì, in quel bagno separato non capisco il gusto di andare a rompere i sanitari è... C'è qualcuno che è rimasto in questo posto abbandonato? Di là è veramente buio, Ale. Siamo qua, io e Teresa, perché abbiamo voglia di, di capire, di provare a trovare delle risposte alle nostre domande. Se esiste qualche forma di energia o qualche entità che abita in questo posto abbandonato, se esiste qualche energia negativa o positiva che è rimasta in questo luogo, noi vogliamo in entrare in contatto con te, vogliamo provare a capire se dopo la nostra morte c'è qualcos'altro? Se chi ha sofferto in questo posto è destinato a rimanere qua dell'altro tempo. È sceso qualcosa dall'alto, verso il K2. Riuscite a interagire con questo mondo, con questa dimensione, con la nostra dimensione? Nel corso della vita di, di tutti noi succede sempre qualcosa che non riusciamo. Ale Ale è caduto qualcosa. Ho sentito. Ragazzi. Cos'è? Ale cos'è? È un tappo. È quello che ci il caduto. Eh, io l'ho sentito vicino, Ale. E dove è caduto scusa? Ancora ho sentito il rumore, tu no? E tu vuoi farlo entrare? Entriamo, dai. No, voglio vedere se quel tappo... Dio, non mette a fuoco la videocamera. Spegni un attimo la luce, Ale. Ragazzi, c'è stato un rumore netto. Come se è caduto qualcosa allora ragazzi voglio provare a tirare questo eh ca calmati si sì, calmati adesso vediamo tranquilla si sì, era così ma non forte si sì, si sì. era tipo questo vero? Sì, si sì. si sì, ma da dove è uscito non so da allora eh, noi eravamo qua in questo corridoio e abbiamo sentito questo rumore provenire da, da questa stanza e sembrava proprio quello quindi come se fosse dove il K2? Qua. come se fosse stato lanciato no non è stato lanciato perché il rumore caduto all'alto? ma neanche ma dall'alto è. è impossibile cosa un ventilatore quello? si sì, occhio eh no vabbè mi metto di qua io questi dei, erano dei bagni eh dei bagni, i servizi. Sì. Senti che fredda qua vicino alle mamme. Te è mie Teore, piano, però mi fai spaventare, eh. È vero, sente già qua. C'è una corrente d'aria pazzesca. Mi è sembrato di sentir parlare. C'è qualcuno qui? Ah, il K2, il K2. Tene, devi calmarti, mi sto agitando, mi sto agitando, devi calmarti. qualcuno qui Lo senti questo rumore eh? Vieni qua! Ma adesso ho smesso! Allora, ricapitoliamo un attimo, ci troviamo in una, un grosso bagno, ok? Probabilmente qua era un bagno adibito a, al pubblico, a lavare i malati, quella geggiola non so cosa sia, probabilmente è qualcosa per uh, aiutarsi a... No, forse è uno, uno un pezzino scarico, oh, o non voglio dire cavolate. No, non so cosa sia qualcosa, tipo una caruncola, ma. Siamo entrati in questo, in questo bagno perché effettivamente prima abbiamo sentito un rumore. E. 2: Teresa è particolarmente agitata e mi sta, sta facendo agitare molto anche me. È che avverto qualcosa, capito? Eh, prima, prima cosa... Ah, allora, senti che puzza! Ah, sì...